Democrazia esportata, tipo un essere nata. Guarda i problemi in casa. Prima, Prima di entrarmi in casa, di tenere guardate dall'alto, guardie bianche fucili d'assalto. Vite grigie chiuso tra quattro mura nella più santa delle celle dove è santo chi dura. Ma mi porto dentro nebbia e freddo intenso, le questioni chiuse d'improvviso e penso. Cosa credi che mi chieda? Non capisco più il senso. Never gonna break me. But I che shock her down cash back. E tocco ancora tutte le pareti Nell'attesa di una fuga dalle tutte reti Resto chiuso tutelato da tutti i lati Indosso tutte come tanti che trattengono il fiato Flexo questo drip drip sul mio trono king king coppa Cagna cin cin sul divano chill chill Chiudono i miei soci nelle loro case Niente vida loca siamo fuori fase Do gli occhi drip drip sempre meno bling bling No non sono vip vip me la fugo meep, meep. Come Conte come Conte Laser sulla fronte senza sniper Never gonna break me Now you wanna blame me But I wish I cared down Waiting for my cash back E allora gioco tutte le mie carte Come quando fuori piove Imparo l'arte, metto da parte Semi che germogliano, la terra arde Missione SpaceX, Elon Musk, Marte Che cosa vedi? Dei draghi nel cielo Mi ci vorrebbe il fuoco per scaldarmi in mezzo a questo gelo Che cosa aspetti? Parola d'ordine, Dracaris. Meglio passare all'attacco che alzare le mani Con la mia squadra, i miei fratelli Accelero e sollevo polvere, gara di rally Su questa strada, priva di asfalto Traccio sicuro il mio percorso, spicco il mio salto Never gonna break me Now you wanna blame me But I wish you cared then Waiting for my cash back